Salve a tutti ragazzi, oggi parleremo di Marvin Vettori, detto The Italian Dream. Ma chi è Marvin Vettori? Marvin Vettori è un 26enne che lotta nella promotion UFC e che fa il peso medio. E In questo tempo si sta eh, riscuotendo tanta popolarità su di lui, soprattutto per il suo trash talking e anche perché il 13 giugno lotterà per la seconda volta contro Carl Robertson. E sì ragazzi, per la seconda volta, perché la prima volta il match è stato saltato per un manco del peso. Allora ragazzi, eh, io do per favorito eh, Marvin Vettori perché mi sembra molto più sicuro di quello che fa e si sta allenando molto bene. Non c'è mai da sottovalutare valutare niente, perché ha un avversario tosto su di, contro di lui. Però si sa che Dana White gli ha detto che eh, se vince questo match, già che un ragazzo interessante gli darà il top 15, dato anche la sua popolarità in questi, in questi giorni. Ci sono voci di, che Marvin Vettori possa pure andare nei pesi medio-massimi, ma, eh, medio -massimi, ma no, non si è sicuri. Allora ragazzi, io uh, a me piace tantissimo Marvin Vettori, fuori dall'ottagono per il suo trash talking dentro l'ottagono per la sua uh, grande potenza, uh, ottima robustezza e buonissima difesa di takedown il suo record è di 14 vittorie 4 sconfitte e un pareggio che per un record di UFC, di un fighter nell'UFC, non è per niente male questo fighter è molto buono secondo me e eh, potrebbe anche incontrare fighter molto buoni al sicuro perché se vediamo il suo cartellino però non ce ne sono ancora tanti sopra eh, di buono c'è solo un'isola della desagna ma che era un po' ancora acerbo <musica>